Va ah bene, questo è il precorso di fisica dove parlerò di matematica uh, è stato inventato questo precorso perché negli anni uh, spreca sprecavo troppo tempo durante i corsi di fisica a fare nozioni di matematica uh, troppi studenti avevano le idee troppo care su cos'è una derivata cos'è un integrale, cos'è una serie che alla fine mi rallentava nell'esposizione di fisica quindi abbiamo pensato a cose del genere e eh, quindi molto rilassato non, io sono un fisico, non sono un matematico quindi vi racconterò alcune cose dal punto di vista di un fisico un po' opportunista, un po' cialtrone eh, non farò discorsi rigorosi sono cose che dovreste sapere ok? se voi se c'è un certo numero di persone che sbadigliano lo riterrò positivo se vi vedo tutto, tutti febbrilmente prendere appunti mi preoccupa perché queste cose dovreste saperle in molto, molto semplice molto rilassato partirò molto, molto. sono un po' influenzato anche se il peggio è passato quindi spero di essere lucido va bene Votando con la cerniera qua ecco. ok cose molto semplici prima l'idea di un sistema di coordinate allora questo sarà un discorso che rifarò alla fisica perché la fisica ovviamente, bisognerà uh, descrivere il moto delle particelle e poi chiedersi come mai si muovono nel modo in cui si muovono tra l'altro io ho uh, la doppia cittadinanza, ma la mia prima lingua è l'inglese quindi il mio italiano non è perfetto sbaglio maschile e femminile e certe volte quando scrivo magari sbaglio le doppie e ricordate di non prendermi proprio in giro su questo perché vorrei fare l'esame l'orale in inglese e dedicarmi ok Allora, idee è molto semplice no? l'idea di Cartesio io ho il problema di localizzare su questa lavagna un punto, questo punto qua e voglio poter descrivere la posizione di quel punto in maniera non ambigua allora cosa si fa? chiamiamo questo il punto P d'accordo? Si sceglie arbitrariamente e questo discorso della scelta arbitraria sarà fondamentale in fisica. Perché alcuni di voi forse hanno sentito dire, hanno sentito parlare del principio della relatività? Comunque, prendiamo un punto di riferimento che chiamiamo convenzionalmente origine, e cominciamo a porci il problema di come descrivere la posizione di quel punto rispetto ha un punto scelto come punto di riferimento chiaro che qualcun altro potrebbe scegliere un punto diverso cioè siamo tutti d'accordo nel descrivere la posizione di questo punto ma rispetto a quale punto alcuni possono scegliere questo altri possono scegliere quest'altro e quindi avremo prima o poi il problema di saper convertire la mia descrizione di dove sta quel punto con la descrizione di qualcun altro di dove sta il punto in questione rispetto alla sua scelta quindi dobbiamo trovare un modo per non litigare trovare un modo per convertire le nostre descrizioni <ride> comunque <ride> un passo alla volta allora cosa si fa? l'idea è questa scegliamo una direzione per esempio decidiamo eh, tiro, una, tiro una, un segmento per trasposto questo o tiro una, una siniretta facciamo questa e tiro un'altra semiretta, cioè questa retta qua cattura una direzione Ok, io sono qua, voglio spostarmi di là c'è una certa direzione ma potrei andare in quella direzione spostandomi, spostandomi un po' di qua e poi un po' di qua Questa è un po' l'idea che sto cercando di, di, di, di rendere Quindi scelgo questa direzione e scelgo un'altra direzione, un direzione <ride> perché potete intuire che il piano il problema bidimensionale per poter descrivere un punto oh, posso fare uso di due direzioni scelgo un'altra direzione per esempio questa chiamo questa direzione la direzione x e chiamo questa la direzione y allora lungo la direzione x scelgo delle unità di misure cioè questo è un problema di geometria di spostamenti Quindi io decido di spostarmi nella direzione x Magari con delle tacche Con degli spostamenti unitari che siano così Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 E metto delle tacche Ok? Metto delle tacche Decido Ma è una decisione Attenti, non è obbligato, decido di usare la stessa unità di passo anche nella direzione Y, ma non è detto che debba far così, potrei spost decidere di spostarmi nella direzione Y con passi unitari che siano così, magari che so, il doppio di questi, ma potete intuire che semplifico un po' la descrizione se uso una unica unità di misura, ma cerchiamo di capire questo dopo. Quindi decido di usare questa unità di spostamento per fare delle tacche nella direzione X e la stessa unità per fare tacche nella direzione y. Quindi le mie mani fanno un po' male, artrite reumatoide, infiammazioni influenzali adesso io con queste direzioni x e y con questa scelta di tacche Voglio provare ad assegnare al punto P a due numeri, una coppia di numeri, una volta che le ho fissate posso in maniera non ambigua dire dov'è la posizione di P rispetto all'origine. Allora, una ricetta potrebbe essere questa tiro, <coughs> metto sto P in un posto dove non mi, mi dà fastidio, mettiamolo qua, ma sì. poi eventualmente la cancello sull'intraggio tiro una retta parallela all'asse Y partendo dal punto P tiro una retta parallela all'asse Y e vedo dove interseca l'asse X quindi devo disegnarla sono, è una retta questa vedo, vedo che è piegato quindi permettetemi di correggere penso che la piega sia là è più dritto adesso? Quindi, con questa ricetta che sto per fare, voglio tirare parallela. Ok, voglio tirare la parallela all'asse Y. Questa è l'asse Y, passante per il punto P. Quindi, adesso vedo dove interseca. Vedo dove interseca l'asse X. Fa un po' schifo, però. se sto peggiorando, Ok? <coughs> prendo nota di dove avere l'intersezione di questa retta parallela all'asse y con l'asse x, eccola qua prendo nota quant'è, è, è um, più di una tacca meno di due tacche, facciamo 1,6 quindi dico x uguale a 1,6. Prendo nota. Adesso voglio, <coughs> questa la chiamo la coordinata x di questo punto. Quindi quello che sto cercando di dire, di fare, è di assegnare al punto p, al punto p due numeri. Voglio creare una coppia ordinata che saranno le sue coordinate xy. <coughs> il primo numero nella coppia ordinata sarà la coordinata x e il secondo numero, che adesso vedremo come si ottiene, sarà la coordinata y quindi per il momento il punto P ha coordinata x, 1,6 notate che questo è un punto decimale perché io sono americano, inglese, anglosassone fisico e quindi nella letteratura scientifica non si usano le virgole, π greco, non è 3,14159 ma 3 punto Quindi questo è un mio difetto Siamo in Italia Dirò virgola ma scriverò punto Questa invece è la virgola È il separatore tra la coordinata x e la coordinata y Come diavolo si fa a fare la coordinata y? Si tira la parallela Tirare la parallela Quindi prendo il punto P e traccio una retta parallela all'asse X, quindi per avere la coordinata X cosa facevo? Tiravo, tiro parallela all'asse Y quindi usate la stessa ricetta per ottenere la coordinata Y. Cosa faccio? Tiro parallela all'asse Y. D'accordo? Eccola qua, e prendo nota dell'intersezione di questa retta tirata parallela all'asse X sull'asse Y. Mm? E entro la precisione del disegno, <coughs> dirò che Y è uguale a 1, 2, 3. Ok? Queste sono le coordinate cartesiane di quel punto. Quindi dov'è il punto? Voi potete dire è a x uguale 1,6, y uguale 3. Ma il messaggio, la risposta è completa è eh? rispetto a questo punto, perché sono coordinate riferite a questo punto di riferimento, a queste origini, e rispetto a quelle direzioni. Eh? perché è evidente che se le direzioni fossero diverse E eh, credo dov'è? è qua E questo è sempre il punto O Lo stesso punto O Ma adesso scelgo direzioni diverse Attenzione, non è a 90 gradi questo eh? La tacca è la stessa, 1, 2, 3, 4. Per semplicità scelgo la stessa tacca Ovviamente l'esercizio riesce bene a voi che avete i fogli millimetrati, io no. Spero di aver scelto delle direzioni sufficientemente diverse che vengono fuori valori numerici diversi. Dovreste essere, dovrebbe, senza che io lo faccia, dovreste capire da soli che questi valori numerici 1,6 e 3 dipendono da come io ho scelto le direzioni anche una volta che siamo tutti d'accordo nella scelta dell'origine, quei numeri cambiano se io cambio le direzioni di riferimento è chiaro? quindi quando decidete di descrivere la posizione di un punto dovete prima scegliere l'origine che è una scelta arbitraria e dovete scegliere le direzioni degli assi che indi individuano le direzioni che voi, avete che voi ritenete essere le direzioni che vi interessano e anche quelle scelte sono arbitrarie poi dovete scegliere l'unità di, di, di misura e quella è una scelta arbitraria poi potete avere che l'unità di misura nelle due <ride> direzioni sono uguali come ho fatto io oppure diverse anche quella è una scelta arbitraria, tutte scelte arbitrarie quindi questi numeri hanno un valore utile solo se è chiaro, se, vi, se, se, se siete consapevoli delle regole che avete arbitrariamente deciso di, di, di sottoscrivere, se non è chiaro questi numeri non hanno senso, evidente? non, non me lo fate fare, fatelo voi, sfidatevi a tirare fuori le coordinate <ride> nuove dello stesso punto, avendo scelto direzioni diverse, ok? Ma adesso voglio mi ripeto quasi di aver cancellato la figura precedente, perché vorrei usare le stesse direzioni di prima, come erano, uno era più o meno così e uno era così. È accettabile È abbastanza simile al disegno originale? Sì? Fatelo voi sul vostro quaderno. Tornate, prendete una decisione su quali sono le direzioni che vi interessano. E avete un metodo, questo è il metodo A per assegnare le coordinate al punto Tirare le parallele, individuare l'intersezione sull'asse no? Tirare la parallela all'asse Y e vedete l'intersezione sull'asse X per avere la coordinata X Tirate la parallela all'asse X, vedete l'intersezione sull'asse Y e quello vi dà la coordinata Y Questo è un metodo, c'è un altro metodo vedo che non è dritto e neanche quello è proprio dritto voglio tirare adesso non le parallele ma le perpendicolari questo di nuovo è l'asse x adesso voglio la coordinata x per avere la coordinata x tiro perpendicolare mano mi fa male oggi, all'asse x. Coordinate x qua tiravo parallela all'asse y. No? In, questo, in questo schema tiro la perpendicolare all'asse x per avere la coordinata x. Quindi voglio la coordinate x di questo punto con questa nuova ricetta tiro la perpendicolare all'asse x questo è perpendicolare prendo nota si sì è perpendicolare abbastanza no di nuovo c'è il problema del paralasse che io stando a lato okay. prendo nota dell'intersezione di questa, di questo segmento semiretta segmento che ho tirato in maniera perpendicolare Prendo nota di questa intersezione mh? e vedo quante di queste unità devo usare per arrivare lì. Eventualmente è un numero reale perché quindi 1 2 3 4 diciamo 5 e mezza. Ok? Quindi non è più questo. È 5 e mezzo. Coordinate x y tiro la perpendicolare sì. sull'asse y eccolo qua sempre nell'ipotesi <ride> di usare la stessa tacca, che coordinate sarà? 1, 2, 3, 4, oh 5, mezza che caldo, eh, è un puro cavolo, eh, mica non c'è nessun. eh vedete che i numeri cambiano anche se cambio la ricetta cioè stessa origine, stesse direzioni ma marcando il modo di ottenere la coordinata è ovvio che otterrò dei numeri diversi, quindi deve essere chiaro anche a voi e al vostro, alla persona con cui state interagendo, con cui state scambiando informazioni, qual è il modo in cui voi calcolate o determinate la coordinata state usando il metodo 1 e il metodo 2 okay? <coughs> punto O okay. punto P facciamo un altro metodo anzi facciamo è lo stesso metodo gli stessi due metodi non voglio introdurre un nuovo metodo ma voglio introdurre due direzioni nuove una magari in una uguale a quella che avevo <ride> appena fatto non lo vedo la traccia supponiamo che sia questa mm? e un'altra lo faccio a 90 gradi e a 90 gradi. Quindi adesso vediamo le, le, la, come vengono calcolate le coordinate col metodo 1 e il metodo 2 se le direzioni sono a 90 gradi uno rispetto all'altro. Secondo voi cosa succede? Qualcuno ha detto coincidono? potrete, quindi usiamo il metodo: tiro la parallela all'asse y per ottenere la coordinata x. Quindi devo tirare la parallela all'asse y sono perpendicolari. Sì, direi. Vedete che tirare la perpendicolare la, la parallela, l'asse Y coincide con tirarla perpendicolare, è anche inutile che io faccia troppo il prolisso dovrebbe essere evidente. Quindi, avendo due direzioni di riferimento a 90 gradi uno dall'altro, queste due ricette coincidono, che bello, non vi pare? È bello perché semplifica scambiarsi le informazioni. Non dovete specificare qual è il metodo. Se le due direzioni, se siete intelligenti, per certi tipi di problemi vi conviene fare una scelta di questo tipo, perché vi semplifica la descrizione matematica, e vi semplifica a uh, dare questa informazione a qualcun altro in modo che lui possa fare buon uso dei numeri e sapere cosa significano quindi i <ride> due metodi, tirare la parallela per ottenere la, il punto di intersezione per ottenere quindi la coordinata x darà lo stesso, lo stesso numero se voi usate anche l'altra che è ritirare la perpendicolare e vedere appunto dove viene l'intersezione spero che il mio italiano sia comprensibile lo è? c'è qualcuno che non mi capisce? al di là del contenuto in matematica va bene? Questo è uno dei motivi per cui la gente usa il sistema cartesiano con gli assi perpendicolari Quindi il sistema cartesiano non è, necessario, non è vero che gli assi devono essere perpendicolari Sono messi perpendicolari perché semplifica la descrizione matematica Ma non è oro colato L'idea del sistema cartesiano è che voi scegliete un'origine scegliete delle direzioni e ottenete le coordinate di un punto a caso che vi interessa con un'opportuna proiezione o tirare per, per tirare parallele. Questa è l'idea di Cartesio. Poi l'idea di mettere due assi per perpendicolari l'uno rispetto all'altro, capite perché adesso la gente lo fa? Lo faccia. Qual è il corretto? che la gente lo faccia? È uguale. Okay. C'è un altro buon motivo per cui <ride> si usa il sistema cartesiano. Con gli assi perpendicolari, tra l'altro, una parola che forse dovreste conoscere ortogonale. Avete mai sentito questa parola? Ortogona: cui, perché, per cui certe volte mi devo soffermare a vedere e pronunciare. Perché io, da questa posizione, vedo fuoco qua, non a fuoco qua. Se metto fuoco qua, ah, non vedo. Ho gli occhi che sono andati a farsi benedire. Ho lenti progressive. Quindi io, per leggere tutta questa parola, a fuoco, devo mettermi. Così, adesso la vedo, quindi cosa ho scritto qua, Devo, de, de, de, de, de. Ci siamo capiti. mi sto invecchiando, e anche voi, va bene? C'è un altro buon motivo per cui si usa il metodo cartesiano, con gli assi ortogonali perpendicolari, supponiamo di fare lo stesso disegno, anzi, faccio presto, Dove il punto? qua. Questi sono due assi non perpendicolari. Usiamo uno a qualsiasi delle due ricette. Perché adesso bisogna specificare uno o l'altro. Scegliamo, non so, quello, quello, quello della proiezione perpendicolare. Questa è la coordinata x. Questa è la coordinata y. Se io vi chiedo qual è la distanza del punto P dall'origine, voi cosa fate? Ci dovete pensare un po'. Se adesso io uso questo sistema qua... Qual è la distanza del punto P dall'origine? Dai, mettiamo dei numeri così. Questa è l'unità di misura? 1, 2, 3, 4, 5 qualcosa. Questo y x uguale 5, cosa sarà? 7? Y cosa sarà? 1, 2, 3, 4, 5 sarà 4 e 7. Pa cosa sarà? Qua. Quanto lungo è? Coraggio! Cosa fareste? Quindi chiamiamo questi y' e questi xy Cioè a parte il valore numerico Qual è l'algoritmo? Come si fa a calcolare? Coraggio, lei ha un'idea? abbiamo due descrizioni Stesso punto visto dallo stesso punto di origine, ma con direcette di direzioni diverse. Abbiamo dei numeri, o almeno in teoria li abbiamo, abbiamo degli x e y, degli x' e y'. Adesso qualcuno dice... <ride> ok, what's the distance? Qual è la distanza? di p dall'origine. Voi cosa fate? Cambiate facoltà? <ride> Uno di questi due dovreste far saperlo fare? Quello lo sapete fare! E qual è? Pitagora! Questo è un altro motivo per cui la gente ama usare i sistemi, sistemi cartesiani con gli assi a 90 gradi perché certe formule sono di conoscenza anche di bambini delle medie eh? qua il calcolo della distanza eh, eh, dovrete forse inventarvi una formula non è ovvio questo è istantaneo dovrebbe essere avete impiegato per, anzi vi ho detto io la risposta Questo è instant risposta istantanea questa no qua la formula è più complicata evidente? chiaro? Ma dovrebbe anche essere evidente che la formula sarebbe complicata anche se fossero perpendicolari agli assi, se le unità di misura non fossero uguali, non sarebbe così semplice, non vi pare? Quindi, <coughs> abbandoniamo questo modo di fare coordinate con gli assi, con le direzioni non perpendicolari, perché <coughs> eh, abbiamo capito che ci sono dei vantaggi a usare gli assi perpendicolari, semplifica la descrizione matematica e certe formule possiamo riciclarle, formule che abbiamo imparato 2500 anni fa. Mm? Uh, però dobbiamo sempre stare attenti perché, vabbè, cancello ormai questa è la nostra figura. Che ore sono? Perché non ho spostato la sveglia, quindi non so se sto avvicinandomi a un'ora ragionevole per una pausa. No, sono stanco io, quindi metto la sveglia pensavo di aver parlato di più, invece ho parlato solo mezz'ora Mettiamo alle 9.55 per <coughs> per la direzione x, anzi lo faccio così per la direzione x voi scegliete questa tacca qua e per la direzione y ne scegliete una, che, anzi uso quello che avevo usato così, questo è la tacca x e la tacca y voglio che sia due volte questa quindi è una specie di taccona anzi facciamo un taccona le tacche grandi sono metà facciamo che questo sia l'attacca Y che è metà, metà, metà. quindi metto le tacche così lungo la direzione X e metto le tacche piccole lungo la direzione Y i numeri non interi. guardate questo punto qua eh? quel punto là ha coordinate 3-3 vedo 3. che ho bisognato male che schifo è no? una divergenza e vedo che non sono neanche particolarmente a 90 gradi, però dai entro la precisione del disegno Vedete che questo ha coordinata 3, coordinata 3, quindi questo punto qua, il punto P ha coordinate 3-3 Se le tacche sono queste E quindi qual è la sua distanza dall'origine? Qual è la distanza? Cosa, cosa state misurando? Le quale tacca? Avete due tacche giusto? Quindi alla domanda a quale distanza sorge un'altra domanda a quale, distanza, a quale unità di misura stai parlando quindi capite che questa formula qui <coughs> non ha senso perché avete due unità di misura quindi la formula di Pitagora ha senso se vi riferite <coughs> a un'unica scelta solo così la formula è non ambigua e vi riconduce a un risultato che conoscete già quindi se per esempio uh, voi dite che questo y uguale a 3 in realtà cos'è? 3 di questi sono in realtà cosa vogliamo usare? quello piccolo o quello grande? facciamo, facciamo il contrario che x uguale a 3 in realtà cosa significa? Che la x nella, nella unità di misura piccola sono cosa? Sono 6, giusto? Sì o no? Solo così avreste il numero giusto? Va bene? Una piccola cosa che nessuno nota mai, però eh, forse andava detto quando vi facevano la geometria di Cartesio perché si scegliono gli assi a 90 gradi e perché bisogna stare attenti a, alle tacche sugli assi x e sugli assi y, perché se avete tacche diverse. Combinarle assieme in una formula come quella di Pitagora, e prima di tutto, in primo luogo non ha senso. e il numero che vi dà proprio non ha senso. Quindi, se volete usarlo in maniera non ambigua, dovete uniformare le unità, dovete uniformare la scelta delle tacche. Okay? Se il disegno originale <coughs> non è così, voi dovete avere una tabella di conversione e mettere una delle due coordinate sulla stessa scala dell'altra, solo a quel punto. Avendo uniformato la scelta delle scale potete combinarle in una formula in maniera corretta e ottenere una risposta che ha senso. D'accordo? Va bene, due nozioni di trigonometria. Cerchio unitario, dovreste sapere tu cos'è il cerchio unitario trigonometria, uso, uso un po' di trigonometria nel corso e dappertutto nel corso, ma quanto serve? Non serve molto, ma serve delle idee chiare Cerchio unitario, quindi prendiamo la geometria analitica di Cartesio assi perpendicolari, questo è un'origine Scelgo questa direzione degli assi x, scelgo la direzione assi y perpendicolare, così posso usare Pitagora, così le mie, le mie ricette di, per ottenere le coordinate sono, sono semplici, non ambigue. Chiamo questa, perché ho disegnato gli assi così? è così, perché viviamo in un mondo dove siamo dominati dalla forza peso, no? quindi c'è la verticale, la verticale cos'è? è quella direzione lungo la quale i corpi cadono quando lascio la presa, cioè quando tengo un corpo fermo e poi lascio la presa lui segue la verticale perpendicolare, quella è l'orizzontale e la, la direzione lungo la quale è una direzione lungo la quale non so si dispone dell'acqua in equilibrio no? gli edifici per stare in piedi è bene che il pilastro dovete, eh, è un pilastro sia lungo la verticale eh, perché se avete un pilastro che è così questa è la vostra colonna ionica e questo è il pavimento è evidente che non è in equilibrio quindi se voi volete avere l'equilibrio le di cose lungo la verticale quindi l'edificio è lungo la verticale come è lungo la verticale anche il pilastro la parte verticale di questa struttura della lavagna no? perché se non lo fosse la lavagna rischierebbe forzerebbe troppo i giunti lassù e crollerebbe la lavagna è montata in questo modo noi viviamo in un mondo dominati dalla verticale no? noi stiamo lungo la verticale ed è bello <ride> avere assi così! Bello. ma certo io potevo fare come ho fatto prima, assi così. Ok? Potrei fare la discussione così, ma siccome in effetti viviamo in un momento verticale preferisco aiutare il mio povero corpo almeno fornendo una posizione, quindi questi sono gli assi seguo per motivi puramente estetici l'orientazione orizzontale della lavagna e verticale perché ho scelto di mettere a 90 gradi le due direzioni <coughs> disegno un cerchio shh, di raggio 1 allora, questo è immaginate che questa sia la vostra tacca 1 quindi questo punto qua, coordinate cartesiane a 1, 0. <coughs> 1-0, questo chi è è meno 1-0 e questo chi è è 0-1. Cerco di disegnare un cerchio, non sono giotto, anzi vedo anche che qua evidentemente ho contratto la mano, questo è il buono. Okay? Questo è il luogo di punti che hanno la stessa distanza dall'origine, quindi questo luogo di punti qua sono tutti quei punti x,y del piano cartesiano tale che x quadro più y quadro è uguale a 1 ok? Va bene? Considero adesso un altro luogo di punti, tutti i punti questo è un luogo, chiamiamolo il luogo A, e questo è un altro punto, il luogo B. Tale che a x sia uguale a 1 disegnate tutti i punti x, x, y che hanno coordinate x uguale a 1. Quali sono? È questa retta qua. Ok? questo è il luogo dei punti A questo è il luogo dei punti B ci siamo per ora? Va bene? allora io voglio caratterizzare la posizione di un punto sul cerchio in modo non ambiguo allora ho una, un metodo e dare la sua coordinata x,y cioè questo punto qui si troverà sul cerchio, uh, appunto la condizione che quel punto sia sul cerchio, è che x quadro più y quadro sia uguale a 1, eh, uh, io voglio dire dov'è il punto sul cerchio? Beh, io so esattamente dov'è il punto sul cerchio una volta che dico uh, chi è x e chi y, hm? mi servono due numeri però in realtà questi due numeri non sono indipendenti non mi servono a guardare bene due numeri, me ne basta uno, perché la condizione che sia sul cerchio mi dice che se so x so proprio che y. Quindi in realtà il cerchio, una volta che dico che il suo raggio vale 1, i punti sul cerchio posso dire dove si trovano con un solo numero, non me ne servono due, come sembrerebbe ingenuamente. D'accordo? Allora, cerchiamo di pensare a un altro metodo. Per assegnare un numero che mi dica in maniera non ambigua dove si trova il punto sul cerchio, sul cerchio è, ma dove? Ho l'altro metodo, l'altro numero, un, un metodo molto antico. Io posso dire dove si trova sul punto. Se per esempio, dall'origine al punto che mi interessa tiro una retta, vabbè, andrà per l'infinito una semiretta in realtà. E guardo, arriviamo al solito, dai, sto parlando del concetto di angolo. Questo angolo qua, cos'è l'angolo? Intanto senza stare là a fare troppi discorsi di cos'è l'angolo, voglio mettermi d'accordo su un modo di parlare di cose di cui voi sapete già, Devo metter, dobbiamo mettere chiaro alcune cose. Allora, l'angolo, cos'è l'angolo? Meglio dirlo. Eh? L'angolo è un rapporto tra lunghezze. Io so dov'è questo punto se so qual è la lunghezza di questo segmento, questo arco di cerchio. Quanto è lungo questo arco di cerchio? Facciamo la convenzione che quando il punto è qui diremo che ha, ha angolo zero. Quindi la convenzione è uh, i punti che sono nella, questo punto qua, il punto 1,0, ha angolo zero. Questo punto avrà un angolo diverso da 0 e che numero è quell'angolo? è la lunghezza di questo segmento diviso il raggio che il raggio in questo caso vale 1 quindi se il segmento vale che so S l'angolo in generale facciamo così questo è, sono due rette una retta e due rette che si intersecano qual è l'angolo che formano quelle due rette? allora quello che si fa è che si prende un Oddio, qui si in italiano un compasso. Si pianta uno un, eh, la punta qua e si traccia un cerchio. Mm? Okay? Si prende un compasso, lo si apre ad apertura arbitraria. Le mie mani hanno questa apertura qua. Se avessi un bastone potrei aprire di più o di meno. O di meno. Mm? Si apre arbitrariamente l'ampiezza del compasso. Si pianta un estremo del compasso all'intersezione delle rette lato libero tracciate un arco di cerchio misurate dunque di quanto avete aperto voi il compasso, una scelta arbitraria misurate quindi il raggio del compasso in questo caso questo è il raggio il primo che ho scelto questo è un altro raggio che avrei potuto scegliere adesso misurate la L'arco di cerchio, quando avete impostato il compasso con l'apertura R1, misurate questo arco di cerchio, com'è che fate? Beh, mettete qualcosa là che abbia una sezione circolare e con una cordicella, stendete la cordicella in modo da seguire l'arco di cerchio, poi una volta che avete individuato gli estremi iniziali della corda qua e la corda qua, raddrizzate la corda senza tenderlo, non deve essere un elastico, no? Eh, non deve essere un elastico. Qual è la lunghezza del segmento? È questo o questo? Allungate l'elastico, eh? dovete fare in modo che la cordicella non la stiracchiate, dovete svolgerlo, evitare che, per, che perda la sua curvatura, dovete raddrizzarlo ma senza allungarlo artificiosamente e a quel punto misurate la lunghezza d'arco. Quindi misurate due cose, il raggio e la lunghezza d'arco. L'angolo cos'è? È un rapporto tra la lunghezza d'arco e il raggio Questo è l'angolo Misurato in? Qualcuno lo sa? Radiante eh? Questo numero che voi ottenete è l'angolo misurato in? radianti. Quindi un angolo teta che vale 1 cosa vuol dire? Che vale 1 radiante vuol dire che l'arco di cerchio ha esattamente lo stesso valore del raggio del compasso Quindi l'angolo tra queste due rette se voi usate il compasso grande avrete S1 diviso R1 Se misurate col compasso piccolo avrete di conseguenza un arco di cerchio più piccolo, ma avete lo stesso rapporto, Ok? quindi misurando l'arco di cerchio e il raggio del compasso che avete usato per, per, per tirare quell'arco di cerchio avete un numero che non cambia una volta che avete queste due rette, cioè è, una, è un modo per caratterizzare l'apertura di quelle due rette, l'apertura angolare è un numero che potete ottenere indipendentemente dall'apertura che scegliete del vostro compasso, a patto che però voi costruite il rapporto con l'arco di, di cerchio corretto, non con, con un raggio sbagliato. Ok? Quindi in questo caso l'angolo, visto che il raggio del cerchio unitario vale 1, è evidente che l'arco di cerchio S coincide con l'angolo. Giusto? Va bene? poi la gente usa anche un altro metodo per misurare gli angoli, l'altra unità di misura non irradiante ma i gradi sapete convertire? Eh? è facile no? cos'è un angolo giro? Conferenza. questa è la lunghezza dell'arco di cerchio per tutto un angolo, cioè voi avete due rette questa è la vostra cernera, questa è una retta avete un'altra retta e poi prendete questa e la guardate e la girate la girate finché non fate un angolo giro giusto? D'accordo? qual è la lunghezza d'arco? Avendo avendo tirato il vostro compasso, avendo aperto il compasso e poi fatto scivolare il punto libero per un angolo giro qual è la lunghezza d'arco di questo estremo libero del compasso? È la, è la circonferenza del cerchio, giusto? e sapete tutti che la circonferenza del cerchio è proporzionale al raggio del cerchio e il fattore di proporzionalità è 2 π quindi, qual è un angolo giro? Coraggio! Quindi questa C è la vecchia parola per circonferenza, ma io sto cercando di farvi notare che la circonferenza è la lunghezza d'arco di un angolo giro lunghezza d'arco di un angolo giro e quindi quanti radianti sono un angolo giro? Cos'è la definizione del radiante? È l'arco di cerchio diviso in raggio. Tatuatelo da qualche parte sul vostro corpo. Questo dovete saperlo. Un angolo in radianti è un rapporto di lunghezze. Uno è l'arco del cerchio e l'altro è il raggio di questo maledetto cerchio. Quindi, se la lunghezza d'arco di un angolo giro è 2 π greco R, qual è? Questo benedetto angolo in radianti arco di cerchio di isolaggio è? Ecco. Ok, questa qua dovete tatuarlo da un'altra parte del vostro corpo. <coughs> <coughs> in realtà, basta questo perché quello là. È una conseguenza di questa definizione. Un angolo giro su due pi radianti? Quindi un radiante, quanti gradi? Aspetta, lo sto, sto perdendo, uh, sto saltando. La gente ama dire, ok, un angolo giro lo dividono per 360 in 360 parti. Il motivo per cui la gente ha diviso per 360 va indietro nella storia dell'uomo quando è inventato l'agricoltura quindi ha cominciato a guardare la periodicità del sole, dei giorni e ha diviso per 60, poi per 60, cioè queste cose antiche nasce, nasce con l'agricoltura questa invece il radiante nasce con la matematica è un concetto molto puro cos'è un radiante? il rapporto di lunghezze quali la lunghezze? l'arco di cerchio è il raggio del cerchio cos'è un grado? è un, un 360 parte di un angolo giro, di 2 pi greco radianti ma perché un 360esima parte? chi se ne frega di una parte su 360? la storia dell'uomo questo è molto più fondamentale questo lo capirebbe chiunque anche una persona che è di agricoltura se ne fotte altamente un marziano capirebbe questo se voi dite che noi misuriamo gli angoli in gradi a un marziano lui vi guarda così come l'espressione del pesce rosso No? Se dite che misuriamo gli angoli come frazioni di un arco di cerchio e il raggio del compasso, capisce? È molto semplice, straightforward. Straightforward vuol dire lineare, non ha domande da fare, d'accordo? Quindi, quanti gradi è un radiante? Quindi voi dite che 360 gradi sono 2π radianti, ed ecco qua. La formulina che dovete usare ripetutamente nel corso di fisica o di qualsiasi corso di matematica. Chi è che non sapeva cosa fosse un radiante? Alzi la mano. Ogni anno chiedo, qualcuno sa, c'è qualcuno che non sapeva la definizione di angolo così, nessuno alza la mano. Poi però agli orali, stranamente, scopro che non è vero, molti studenti arrivano all'orario di fisica che si perdono in questa domanda, quindi mi raccomando, che eh. ore sono? Io vorrei fare una pausa con la gola secca. Va bene, dai, sono 53 mio orologio, fermiamoci un 10 minuti.